Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch come avete visto ragazzi anche dall'auto che era in fondo appena ho iniziato il video siamo nella 1.43 e questo è un solo money glitch che stavo riprovando e riprovando vari glitch e mi sono accorto che questo glitch funzionava ragazzi allora per quelli di Xbox One dovranno avere la modalità di puntamento eh, manuale e tutte le attività visibili in mappa come vi ho fatto vedere e in più dovranno avere eh, diciamo una LG RH8 una o più LG RH8 in un garage qualsiasi io adesso qui eh, diciamo vado a comprare un altro appartamento Uh, all'Eclipse Tower perché comunque quello che ho non contiene LGRH8 e quindi vado a uh, comprare un nuovo appartamento all'Eclipse Tower e ci metterò dentro una LGRH8 quindi datemi un attimo di tempo e vi faccio capire bene che cosa dobbiamo fare allora a questo punto lo sostituiamo con questo e abbiamo il nostro appartamento all'Eclipse Tower Andiamo eh, a vedere se c'è una LGRH8 dentro all'appartamento E vediamo, come vedete ho anche una LGRH8 Quindi è tutto perfetto, è tutto pronto Allora che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto entriamo nella venger, Ci prepariamo un'attività ragazzi Un'attività recente come quella che ho preparato io e Ci dirigiamo verso la porta della venga. Schiacciamo per entrare, doppio tasto PS. Schiacciamo sull'attività e poi facciamo esci, ragazzi, dopodiché ci troveremo qui buggati. L'unica cosa che dobbiamo fare è aprire la mappa e unirci ad un'attività vicino al garage dove abbiamo la nostra LGRH8. Le nostre LGRH8. Come vedete, diventerà tutto bianco. Se vi chiederà di diventare l'host, diventate host diventerà tutto bianco una volta che siete qui dentro ragazzi che cosa dovete fare dovete unirvi ad un amico che ha una modalità di puntamento diversa non serve che sia un amico specifico basta un amico qualunque potete entrare anche in una community e aspettate il caricamento ragazzi una volta che c'è il caricamento accettate il primo messaggio rifiutate il secondo entrate nel nell'eclips tower o nel vostro garage dove avete le auto come vedete siamo buggati, ragazzi io adesso vado a prendere questa LG H8 vedete la targa e a questo punto acceleriamo con retromarcia e ci farà lo spawn ragazzi alla, alla base operativa dopodiché entreremo nella base operativa e sostituiremo l'auto la LG con cui stiamo entrando con l'auto che vogliamo duplicare o meglio la LG retro custom allora ragazzi io qui lo faccio con l'auto del nuovo DLC per farvi vedere proprio che eh, il glitch funziona però non lo fate con le auto del nuovo DLC a meno che magari volete vendere eh, l'originale e tenere il clone come vedete io vado a sostituire questa auto adesso vado nel punto azzurro e vi faccio vedere che cosa è accaduto non so perché questo glitch ragazzi è ancora funzionante vedete l'auto è una lgrh h8 io stavo provando e molto probabilmente rockstar con i nuovi fix che ha messo ha annullato i fix vecchi come succede ogni tanto quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere l'auto vogliamo duplicare che in questo caso non è più questa auto qui ma è una lgr h8 vedete la targa ragazzi non appena esco fuori la targa cambierà la targa è cambiata tutto ciò che ci resta da fare è chiamare il centro operativo mobile una volta chiamato il nostro centro operativo mobile entreremo nel nostro centro operativo mobile io in questo caso dentro al centro operativo mobile ho una LGRH8 e usciremo dal centro operativo mobile allora ragazzi a me siccome ho l'account buggatissimo, non so perché forse con i vari glitch che sto provando mi fa spawnare in centro città anche con il secondo personaggio ora prima me lo faceva solo col primo però è un bene perché adesso andiamo direttamente all'Eclipse Tower e vi faccio vedere l'auto entriamo nel garage ci sarà il garage pieno io adesso vado a sostituire con un'auto alla cazzo questa qui la Buchanan. e come vedete ragazzi abbiamo le due auto quelle nuove del nuovo DLC detto questo ragazzi approfittate di questo glitch perché non so quanto ancora resterà speriamo che Rockstar non se ne accorga un saluto a tutti al prossimo video